Eh, buongiorno a tutti Colors, benvenuti nel primo vero video nel 2021, stavo per dire 2020, Yeah, si vede che mi sono abituato eh? Allora, allora, allora, mm, perché non avete ancora il video dei regali? Perché? Perché manca un regalo, o forse due? Credo che ormai il video dei regali cambierà titolo, sarà un all misto autoregali, regali di Natale 2020 e questa volta ho illuminato il numero. Quindi ho pensato, però non mi va a distare tutto il mese di gennaio senza mettere video, mi manca fare video, mi manca ritaglio. E mettiamo in campo una idea che avevo da un sacco di tempo. l'avevo veramente da tanto tempo e eh, non mi decidevo mai ad attuarla ho già preparato la prima canzone sì perché riguarderà le canzoni delle quali ovviamente sarà modificato l'audio non so ancora che titolo metterò però avete presente quando ascoltate milioni di volte la stessa canzone siete convinti di aver capito, oppure non capite assolutamente nulla. E vi chiedete, ma che cavolini di Bruxelles ha detto quel benedetto cantante o quella benedetta cantante? Ecco. Oggi vi presenterò alcune canzoni, diciamo quelle che mi vengono in mente, delle quali non avevo capito alcune parti e da grande ho scoperto che forse ai tempi avrei avuto bisogno di una visita, mentre adesso no. Oppure semplicemente erano pronunciati troppo velocemente. Cominciamo da una di quelle classiche canzoni che non conosce nessuno. Ossia, punto e a capo degli 883. Io, nella prima parte, ho sempre cantato Colta al volo, scarico di me. Colta al volo scarico di me. <ride> Ero convinto. Ascoltiamo. <ride> Avete sentito? A parte che non ho capito come io sia passato da doccia a colta ma qualcuno lo sapeva che scarica l'email io continuavo a capire di me va bene mi, mi hanno fatto sentire molto sordo queste canzoni diciamo. allora la seconda canzone fa parte del mondo dei cartoni animati ed è la sigla di Magica Doremi. Se qualcuno ha problemi col fatto che un maschio guardasse Doremi chiudesse il video. Non mi interessa che mi facciate monetizzare. Allora, io in questo momento non so l'anno di uscita di Doremi. Però sicuramente non sapevo ancora bene l'inglese. Quanti di voi, se si sono, hanno capito And Your Heart Will Always Be Free? Nessuno, nessuno, soprattutto i bambini degli anni 90, dubito che abbiano cantato And Your Heart Will Always Be Free? Tutto più una cosa del genere, tipo And Your Heart Will Always Be Free? Non ho pensato minimamente a queste canzoni Attenzione Però mh, Le anteprime di Youtube mi hanno suggerito qualcosa Voi avete capito cosa ha detto quando eravate bambini? Controllando per sicurezza, anche se avevo già visto un video del genere che conferma quello che mi ricordavo la parola, la parola incomprensibile è Black Girl io ho sempre cantato Niente Perderà <coughs> Niente Perderà no ragazzi è black girl, lo scrivo per chi ha la possibilità di vedere black girl e poi c'è cioè, la seconda parte, cioè um, come si dice l'incipit della seconda strofa che io cantavo più o meno così Ahimè, sono i Zimmiagio, sì, noi siamo amici, siamo noi catapultati a DigiWorld. Perché non capivo che non dice sono, ma Sora, Sora, che non è altro che il nome di una delle allenatrici, se così si può dire, e ascoltiamo. Niente, questo a quanto pare risulta essere il video dei grandi cambiamenti Avevo inserito una challenge all'inizio Ma siccome tutta è troppo lunga Vi lascio soltanto alcune riflessioni Su canzoni che sono ricomparse nella challenge Che io non avevo guardato prima E eh, per il resto <coughs> Scusate Vi tenete questa piccola tossetta ci saranno i saluti finali, perché se no sarebbe venuto veramente a troppo lungo. Interrompo un attimo per dire che c'era un'altra parola sbagliata in questa canzone chi ha cantato l'isola di nome file? nessuno io cantavo una cosa del tipo isola di dove vai? isola di dove vai? ma di nome file? ma dai all'elementari chi è che andava a cercare su internet stile le canzoni se avete 30 anni come me? per favore, quasi 31 vi aspetto per il video di compleanno in aprile eh e spero che vi sia piaciuta questa idea all'ultimo minuto del, del video challenge 2 in 1 che probabilmente chiamerò proprio così come detto prima sappiamo perché non è più un 2 in 1 se non lo sai non hai guardato tutto il video e ti verrà una malattia intestinale Influenzale, non mortale Ci siamo capiti ehm, Fatemi fare almeno 200 visualizzazioni Per quello che ci metterò ad editarlo ehm, Spero che vi sia piaciuto Datemi altre idee per nuovi video se volete ehm, Volevo fare il tag della vita Ma ho cambiato idea, non voglio più farlo E preferisco tenere il motivo per me stesso Anche se forse qualcuno può intuirlo se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale attivate la campanella sperando che a voi funzioni per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo spero più puntuale anche perché probabilmente mi butteranno fuori la monetizzazione con questo ciao